Franco Terlizzi concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, chi è il personal trainer vincitore di Saranno Isolani?. Franco Terlizzi è il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 13. Arriva da Cancelletto Saranno Isolani. Ecco chi è. Franco Terlizzi concorrente dell'Isola dei famosi 2018. I tre sfidanti arrivati alla finale di Saranno Isolani, il nuovo format via web, erano Dejanira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone. Al Televoto, con il 38, la spuntata Franco che diventa concorrente a tutti gli effetti. Per la gioia della Jalapas Band che ha esultato al momento del verdetto letto in diretta da Alessia Marcuzzi. Franco Terlizzi chi è?. Età, 55 anni. Città, originario di Bitonto, va, vive a Milano. Professione, ex pugile professionista personal trainer Ha un'infanzia travagliata e lo sport per lui ha costituito una rivincita con la vita Terminata la sua carriera sul ring, ha intrapreso la sua attività da personal trainer dei VIP È una persona ruvida e verace che non teme nessuno Pronta a indossare i panni del leader trainante del gruppo. Non ha bisogno, infatti, di esprimere molte parole per farsi capire e ottenere il consenso dei compagni, basta non farlo arrabbiare. Sposato da più di 25 anni, vive questa avventura come un momento di riposo dalla vita coniugale con sua moglie, vero e proprio generale dentro le mura di casa. Celletto saranno isolani, il format sul web. Un inedito esperimento trasmesso online ha consentito al pubblico di scegliere tra dieci aspiranti naufraghi chi di loro è entrato a pieno diritto nel cast del reality. Per un'intera settimana è stato possibile seguire le avventure dei dieci candidati, ripresi dalle telecamere in un impervio campo d'addestramento di una località segreta della Maremma Toscana, tra fame, freddo e prove estreme. Inoltre, sulla pagina Facebook dell'Isola la puntata è stata commentata quotidianamente dai T-Show, le star del web Alessio Stigliano e Alessandro Tenace. I tre concorrenti più votati sono andati a un ulteriore televoto. E alla fine ha vinto Franco.